venuti nell'aereo più piccolo del mondo. Cioè due e due. No raga. Thank you. Thank you. So have a good time. Yeah. Thank you. See you Sì. Ciao, ciao. Ciao ciao. <laughs> Sono appena arrivata a Herzogernauk che è dove Adidas ha gli headquarters e sono in albergo. Ho trovato sul letto questo welcome kit che vi giuro mi fa ritornare indietro all'evento che avevo fatto io e qui troviamo a parte dei gommosi che sinceramente non capisco però va bene. Una fascetta per correre fuori o comunque per proteggersi dal vento, perché io soffro tantissimo il freddo quando corro, quando faccio sport all'aria aperta, sulla fronte. Non ho freddo altrove, ma in fronte mi viene poi un mal di testa assurdo, quindi sarà utilissima. Una polo, non sono molto tipo da polo, ma va bene, molto carina, un po' lunga, eh, che tagliare? Taglia, taglia S. Ah, long. <ride> eh, vabbè, poi ve la faccio vedere addosso. Comunque questo loro colore pesca. E questa giacca, bellissima. No, vabbè. Questa giacca, ragazzi, è stupenda. Questa è corta, giustamente. Tra lungo e corto. Le pure boost X. Ah, queste devono essere stupende perché io non mi trovo molto bene con quelle a calzino. Perché stringono qui e il 40, che è di solito la mia misura, non mi sta perché è come se la scarpa iniziasse da qui e non da qui. E infatti io mi sopravo molto bene con le mie ultra boost che hanno questa cosa rigida, insomma, non a calzino. Allora vi spiego, essenzialmente mi trovo in Germania, ospite da Adidas per questi tre giorni. Sono tre giorni totalmente organizzati dove io mi devo affidare alle mani degli organizzatori per compiere diverse attività. Il progetto è chiamato Creator Squad, quindi hanno riunito tanti brand ambassador di Adidas provenienti da ogni parte d'Europa e ci faranno fare diverse attività durante questi giorni. Ho visto l'agenda e ci saranno tantissimi allenamenti, ho contato sei allenamenti in due giorni, tantissimi sport e cercherò per quanto mi sarà possibile di portarvi con me e di farvi vedere che cosa faremo. Sono molto felice di essere qua, mi sento come una bambina il primo giorno di scuola, super eccitata e davvero non vedo l'ora di iniziare, e sono un po' incredula di tutto questo che mi sta succedendo però va bene <ride> siccome siamo arrivati in albergo presto sono le 10:30 e mezza e le attività iniziano alle 1.45 io e Saverio abbiamo deciso di dormire un po' visto che la sveglia è stata molto presto alle 5 questa mattina e andare a pranzo e poi cominciare carichi tutta la giornata <ride> Bene, allora abbiamo pranzato, adesso ho 20 minuti per cambiarmi, ho scoperto che questo in realtà è un vestito e me lo devo mettere così. Spero che non ci dobbiamo allenare così. Ho incontrato tutto il gruppo o parte del gruppo. E principalmente ragazze, tutte le parti dell'Europa: Amsterdam, Londra, Parigi, Copenaghen, Budapest. Bellissimo, bellissimo. Poi sono delle fighe della Madonna. <ride> Vabbè, comunque, adesso mi cambio e iniziamo il programma con un bel allenamento al campus e poi una visita del campus che vi farò vedere e. Sera, una bella cena cucinata da noi insomma, anyways tanto vi ci porto, lo vedrete dopo vestito messo non sto poi così male, pensavo peggio tac, sembra una tennista o golfista e ora iniziamo tutto yeah! <ride> mi hanno regalato altra roba la borraccia personalizzata e poi tutto il kit no vabbè che spettacolo e io come ci torno a casa? cioè in aereo davvero Woo! siamo tutte pronte per l'allenamento Abbiamo appena finito il primo allenamento, spero di essere riuscito a farvi vedere qualche foto e adesso andiamo a vedere l'impianto, gli headquarters il WOS. Hola! Hello! Can I come in? Sure. Yes. I'm just vlogging. You're just vlogging. Yeah. Yes. Say hi. Hi Milano. Ho allea bella Italia. E Patrizio <laughs> from Frankfurt. And I'm so happy to meet you here in. È così <ride> Raga, hanno pensato a tutto <ride> Spettacolo E una melina Non mi dire un altro kit Un altro regalo Ah, o meno male Non so se si era visto prima Ma più o meno siamo una ventina di cui praticamente 17 ragazze. No, dai, 15. Allora, cominciamo a visitare il campus e in questo video ricordatevi che qui la gente ci lavora, ok? Vi presento mister Adidas. Ciao, grazie. Grazie per tutte queste scarpe. buona idea! Thank you. Well done. Cioè loro dopo che hanno lavorato si allenano e giocano tutti insieme. Basket, tennis. No. <laughs> Ragazzi sono appena tornata in camera, che giornata stupenda, mezza giornata in realtà, davvero bellissima! cioè mi sento stra ispirata e sono stra felice, mi sono cambiata tipo 10 volte, <ride> comunque adesso mi ricambio perché in mezz'ora devo essere pronta per andare a cena, e ps ho un problema enorme nella mia vita, mi sono dimenticata il burro cacao e io sono una che davvero lo usa sempre ogni giorno e le labbra ovviamente perché proprio l'ho dimenticato poi soprattutto mi fanno malissimo e adesso provo a mettere un po' di crema alla camomilla che ho anche se è una crema a mani di necessità virtù mentre mi stavo preparando per andare a cena oh, guardate cosa ho trovato cioè non me ne ero totalmente accorta vi giuro, dopo che hai organizzato un evento, capisci cosa significa tutto questo. <ride> oh mio Dio, che bello! Cioè, ma che spettacolo! Cioè, noi praticamente qui cucineremo questa sera, perché facciamo una cena cucinata da noi. E quindi ci hanno messo tutti gli ingredienti. La quinoa ci impiega 20 minuti, però eh, ragazzi, io <ride> Abbiamo tutto pronto. No, ragazzi, che spettacolo. E se non sbaglio, hanno fatto tutto senza glutine. No. Quello è farina. Ok, io ci starò lontano. Mi metto di qua. Qui è l'angolo senza glutine. Ok. Different different different way of to a It's Sono nella postazione Quinoa. Ho un avocado che è maturo e punto giusto e me lo porto via. Oh. <laughs> Devo fare il sushi ma che spettacolo è questa serata che spettacolo è questa serata bellissimo a fare i dolci vegani E poi Siamo a lavorare con le flore un io spero di riuscire a mangiare senza glutine senza morire, visto che mi stanno preparando gli hamburger qua accanto. E c'è glutine ovunque. What ah, are you girls making? Vegan and dessert. So it's flour? Beans? No, it's not beans, it's um I don't know how to Dates? Yeah, yeah. yeah, dates and a lot of sugar. A lot of sugar. And Nutella. A lot of Nutella. Yeah, Nutella is coming afterwards. The, I thought it was a fitness I, retreat I, I or. No, it's not. <laughs> <laughs> you're a pro. No, no, I'm just gonna not say. got to have, a, have a, a smooth side and a rough side. Yeah. So the rough side, we're gonna add some. <laughs> sono appunto celiaca e la quinoa è stata contaminata, non ne devo fare a parte, praticamente mi è stata data questa puffed quinoa, quindi la quinoa soffiata che adesso mischierò con l'avocado per fare qualcosa di malleabile e poi dentro ci metterò le verdure, vediamo se riesco a farlo. Sono riuscita a farlo. Ce l'ho fatta. Have you got per plate trays? Yes. One? So you're sorted. Yes. you sorted your ice. You're not gonna go home hungry. No. <laughs> I'd love to get you some food. I can't. Oh my god. Te <maquiño>. vale. <laughs> Siamo un gruppo immenso. Siccome non posso mangiare il dolce mi hanno parlato un piatto di noci, datteri, frutta. Questo è caldo, tipo oh, Nutella calda. So, I believe that... <laughs> Ah, the gluten. Ci è. Oh, dolce. Thank you. Whee. Thank you. Uh. Buongiorno, andiamo a fare colazione. Cioè, guardate che fancy che sono questi bustini del tè. Questo è buonissimo. Pazzesco Allora, siccome Non so bene cosa ci sia qua dentro ad Qui c'è del muesli, quindi probabilmente hanno un po' tocchicciato tutto Non mi fido Vado di colazione salata E vedo dell'ottimo salmone affumicato Formaggi simile mozzarella Verdura Buona Questo è un omelette E uova fritte ci si può arrangiare con questo, raga. Non sarà il pancake, però... Salsiccia. E voilà. Ovviamente, raga... Cioè, non mangio tutti i tuorli. Nel senso, ne mangerò uno o due per condire un po' questo, ma... Non tre. E questa che è molto tedesca, devo dire. Certo. Mm -hmm. Allora, siccome la colazione non mi ha riempita, sono ancora un po' affamata. Per fortuna mi sono portata delle barrette. Sono queste qui dell'Ambrosie e c'è Mulberry, Chia e Vaniglia, Limone e Canapa e Limone Mandorle Attivate. Titi titi ti, questa. Anche perché adesso ho bisogno di energia, in quanto tra mezz'ora devo essere pronta perché andiamo a fare il primo workout della giornata. Voto 10.